Allora, eh, oggi dobbiamo completare il compito che ci eravamo dati ieri, ci avevamo quasi messo a punto l'applicazione che era richiesta per l'analisi dei percorsi di co-citazione, eh, e alla fine abbiamo delegato tutto il problema al modello eh, facendo in modo che il modello avesse, offrisse un metodo che abbiamo chiamato GetConnessioni, il quale partendo da un autore di partenza e un autore di arrivo, generasse un elenco di autori che rappresentano il cammino diciamo, di una sequenza di autori, ciascuno dei quali abbia scritto almeno un articolo, quindi sia un coautore di quello successivo e di quello precedente, ovviamente, in modo da creare una catena di citazioni di lunghezza minima. Quindi per far questo abbiamo bisogno di creare un grafo eh, per ricercare appunto questo percorso minimo. Un grafo che in questo caso è abbastanza diciamo, univoco come lo dobbiamo creare, eh, prendendo ogni autore come vertice, quindi un, un grafo che abbia tanti vertici, quanto siano gli autori, e ci sia un arco tra due autori, ogni qualvolta due autori hanno pubblicato almeno un articolo insieme. Poi se due autori hanno pubblicato 27 articoli insieme, questa è un'informazione che potremmo ignorare, semplificare o rappresentare esplicitamente. Cosa dico? Eh, il fatto che io abbia pubblicato almeno un articolo ne abbia pubblicati 10 o 27 con un altro autore, lo posso ignorare e quindi creo un grafo semplicemente non pesato, non orientato, un arco che dice che quelle due persone hanno pubblicato almeno un articolo. Questa è l'informazione minima che ci serve in questo esercizio e quindi ci andrà bene così, un grafo non pesato. Oppure, se volessi, potrei tener conto magari nel peso dell'arco, del numero di articoli che sono stati pubblicati in comune. Per cui Tizio e Caio magari hanno pubblicato insieme 27 articoli e invece Tizio e Semprogno solamente 3. In questo caso è un'informazione che non mi serve. Però potrebbe essere, diciamo, il numero di articoli pubblicati in comune, potrebbe essere messo, messo come il peso dell'arco se mi dovesse servire in altri casi. Oppure, se uno volesse tenere traccia effettivamente di quali articoli sono stati pubblicati in comune, dovrei per forza creare un multigrafo, per cui se Tizio e Caio hanno 27 articoli in comune, ci saranno 27 archi che collegano Tizio con Caio e ciascun arco dovrà contenere l'informazione sull'id dell'articolo corrispondente, in modo da poter reperire questa informazione. Quindi eh, tutte le volte che pensiamo a questo tipo di problemi, non è quasi mai univoco come creare il grafo. Io non potrei chiedervi, beh, questi sono i dati, no? il modello ha già questi dati, questi autori, questi articoli, creami un grafo che lo rappresenti. Come creo il grafo, che struttura gli do, che significato do ai vertici, che significato do agli archi, dipende dal problema che sto cercando di risolvere. Se io dovessi cercare un problema di, mi dice, clustering, cioè trovare quali sono gli autori più stretti rispetto a un dato autore, per i gruppi di persone che lavorano insieme, allora mi interesserebbe molto la forza del collegamento tra due autori. Se invece devo solamente trovare cammini di citazione più brevi non mi interessa per nulla. Allora il grafo lo faccio pesato o no? Beh dipende dal problema che sto cercando di risolvere. Ma questo lo vedremo più volte. Un conto sono i dati grezzi, sono delle sequenze, delle tabelle, delle relazioni. Un conto, quando ci costruiamo un grafo, questo grafo è finalizzato a risolvere il problema in un certo modo. E quindi il primo passaggio concettuale che dovremmo sempre fare è ma come rappresento il problema o il sottoproblema certo che mi interessa, il sottoinsieme certo dei dati che mi interessano per poter risolvere il problema. Non è univoca la scelta. In questo caso è abbastanza semplice, nel senso che abbiamo bisogno proprio del minimo di informazioni. Quindi questo è il primo ragionamento. Il grafo sarà. Più semplice possibile che si può immaginare, in cui ci, sia, ci sarà un vertice per autore, rappresentato dal BIM Porto Creator, e un arco se questi due autori, i due vertici, sono coautori. Per altri tipi di problemi potremmo magari volere un grafo in cui i vertici sono gli articoli. Eh? Potrebbe essere benissimo costruito, è una cosa diversa, dipende da che cosa dobbiamo fare. Quindi ragioniamoci sempre. In questo caso appunto un grafo eh, di questo genere. Noi possiamo, eh, ieri sul, eh, sul finale della lezione, dicevamo che questo metodo getConnessioni internamente deve calcolarsi i cammini minimi. E poiché l'interfaccia utente questi cammini li potrebbe richiedere più volte, cambiando, modificando gli autori di partenza e di arrivo, sarebbe bello che questi cammini minimi venissero calcolati una volta sola. In altri termini, e cammini minimi e di conseguenza il grafo che il supporto eh, questo significa che evitiamo di fare in modo che il grafo venga creato dentro questo metodo di connessione cioè vorrei evitare che ogni volta che chiamo il metodo di connessione riparto da zero creo il grafo, calco i cammini minimi e con il dati. quindi questo è il metodo visibile dall'esterno il quale poi internamente magari chiamerà gli altri metodi che vengono chiamati solamente la prima volta. Evitiamo di ricreare il grafo ogni volta. Questo vuol dire che l'informazione sul grafo, il grafo che ho creato, è una variabile che sopravvive, è una variabile di modello, un'informazione del modello, che viene memorizzata a livello di modello e non a livello di singola funzione get getConnection. Quindi io aggiungerò tra le variabili del modello, oltre che l'elenco degli articoli e l'elenco degli autori, aggiungerò anche il grafo, eh, vertice, tipo del vertice rapporto creator e tipo dell'arco è default edge. Perché non è pesato. Mm? Qui devo importare un po' di roba. Allora, graffi, innanzitutto importiamolo da AllJGraphT. Questo grafo inizialmente... non esiste, lo dovrò creare la prima volta che mi serve. La Prima volta che mi serve, mi serve la prima volta che verrà chiamata la funzione getConnessioni. Allora, come prima cosa, questa funzione getConnessioni dovrà dire, vabbè, eh, creiamoci il grafo che ci serve. Quindi potrebbe essere una chiamata, cerco di farlo per passi, il primo passo è eh, crea il grafo. Crea grafo lo, lo posso implementare con una funzione locale privata. Ah, qua sotto. Questa funzione, quindi, le condizioni come prima cosa dice voglio creare il grafo. Questa funzione crea il grafo, lo crea e poi magari se si accorge che l'aveva già creato prima e evita di crearlo una seconda volta. Quindi semplicemente potremmo dire che se il grafo è già stato creato, allora non ho nulla da fare. Altrimenti devo crearlo. In modo per scoprire se questa funzione è già stata chiamata in passato e vedere se ha già salvato il risultato della prima volta. Se no, allora a questo punto... Eh, scusate, grafo. Lo creo. sarà un simple graph. Eh? Simple graph. Eh, come argomento ricordiamo di dobbiamo sempre mettere la classe dell'arco. Stiamo utilizzando. Avrebbe il grafo di tipo graph, ma grafo è solo un'interfaccia. Quando lo creiamo in modo concreto, usiamo una classe che è quella del simple graph. Grafo semplice, non orientato, non pesato. Dopodiché, al grafo dobbiamo aggiungere i vertici e gli agli. I vertici sono facili. potrei usare add vertex ripetutamente per tutti i porto eh, creator che ho nella, nel mio modello in realtà c'è il metodo, se non sbaglio, graphs punto, add all vertices che fa il lavoro per noi ricordate che la classe statica graphs con la G maiuscola contiene dei metodi di utilità, quindi di solito sono delle versioni più comode, semplificate, delle operazioni che potrei comunque fare direttamente con la classe grafo. Però add all vertices è comodo perché gli passo semplicemente il grafo e una collection e lui usa gli elementi di quella collection come vertici del grafo. Quindi in questo caso il grafo è Graph, grafo, scusate, e la collection, quali sono i vertici che vogliamo aggiungere? Beh, sono tutti gli autori che io ho nell'elenco autori, che è una variabile di modello che avevo già. Autore è una mappa, quindi devo prendere solamente i valori di questa mappa. Mm? Autori.values. Quindi ho fatto un grafo, adesso di densità zero, un grafo completamente disconnesso, con tanti autori, tanti vertici quanti sono gli autori. Adesso devo decidere di mettere un arco tra i vertici. Giusto? Questa, in questa operazione, tra virgolette, è costosa, nel senso che a priori non so, non ho nulla che mi dica, data un autore, Immaginiamo di prendere il primo vertice del grafo. A chi è connesso? A quali archi devo aggiungere? Potrei prendere, dato quel primo autore, andare a interrogare il modello di, chiedendogli quali sono gli articoli che ha pubblicato questo autore e ne avrò un elenco. E per ciascuno di questi dovrò chiedere quali sono gli altri autori di questo articolo e ne avrò un certo numero e per ciascuno di questi altri autori che troverò dovrò aggiungere un arco al mio grafo se questo arco non esiste ancora se esiste già non lo devo aggiungere una seconda volta questo è un modo quindi parto dagli autori uno per uno da ciascuno degli autori vado a prendere l'articolo da ciascuno degli articoli aggiungo gli altri autori poi potrebbe esserci un altro modo di partire dagli articoli, ho l'elenco di tutti gli articoli, di ciascun articolo mi faccio dare l'elenco degli autori, sono 7 autori, dovrò aggiungere 7 per 6, 42 archi, ciascuno con tutti gli altri. Quindi ogni articolo mi darà un insieme di archi che devo aggiungere, che sono tutte le connessioni possibili tra gli autori di quell'articolo lì. È un altro modo, alla fine gli archi sono sempre gli stessi. Dipende come vogliamo organizzare noi il codice. Oppure, altra possibilità ancora, parto da coppie di autori. Autore 1, autore 2, e mi chiedo, questi due sono collegati o no? Per sapere se sono collegati, devo andare a interrogare il modello per capire se tra gli articoli che ho pubblicato il primo esiste almeno un articolo che ho pubblicato il secondo. Se sì sono collegati, allora metto l'arco, se no, non metto l'arco. Poi forse, pensandoci, mi vengono in mente o quattro di modi. Sono modi diversi di interrogare la struttura dati per rispondere alla domanda, dammi l'elenco di tutti gli archi che devo mettere in questo trapo, cioè l'elenco di tutte le coppie di co-auto. Ehm, Quest'ultima sembra la più semplice. Però mi sembra anche la più lenta, perché devo comunque considerare tutte le coppie n quadro di autori e immaginiamo di avere moltissimi autori. Quindi abbiamo solamente quanti erano 300, quanti erano 500. Ma di questi, ciascuno di questi 500 autori non avrà 500 coautori, non è che ha scritto almeno un articolo con ciascuno degli altri. Quindi se io prendo tutte le coppie di autori, nella maggior parte dei casi, la risposta si fa no, non hanno scritto nulla insieme. Però io il lavoro di andare a considerare, di fare la ricerca, lo faccio comunque. È un grafo che magari ha tanti vertici, ma il grado di questi vertici, poi potremmo anche scoprire qual è il grado di questi vertici, non sarà molto elevato. Magari 20, ecco, 20 persone che nell'arco della tua carriera ci hai lavorato insieme, ma non sicuramente 500. E se poi aumentiamo la scala, passiamo dal dipartimento, magari da tutto il Politecnico, il numero di autori aumenta enormemente, ma il grado no. Perché ciascuno continua a lavorare sempre con queste persone con cui lavora prima. Io semplicemente sto considerando più persone che avranno ciascuno il loro insieme di collaboratori. Magari il grado può aumentare di uno, ecco, si considera di due, ma non, sicuramente non si scala con dimensioni. Quindi fare attenzione a impostare un algoritmo tipo n quadro per tutte le coppie di vertici quando in realtà so che il grado di, di, di, di ciascun vertice è abbastanza basso. Quindi mi conviene una delle altre due soluzioni, magari la prima. Per ogni autore vado a vedere gli articoli, vado a vedere i coautori aggiungo. In questo caso, questa prima, per ogni autore vado a vedere i suoi articoli ho una complessità che è data dal numero di autori moltiplicato al numero di articoli che è comunque quadratica questa roba comunque la prendiamo però non va a considerare comunque quando considera qualcosa è un articolo che esiste non va a cercare coppie quindi per farla breve come potremmo fare a analizzare tutti i vertici allora andiamo a tutti gli archi prendiamo Autore 1 presi dal grafo punto set cioè i vertici che ho appena aggiunto, li ho messi tutti dentro, adesso li riprendo in mano uno a uno, con l'autore 1 dell'autore 1. Mi chiedo quali sono gli articoli che ha pubblicato. Questo è il modello, il modello che sono io, me lo dà perché in fase di costruzione del modello ho già creato quindi avrò una lista di articoli che mi dà l'autore 1 get articoli perché leggendo il json questa informazione ce l'avevo a questo punto, questo autore ha fatto 100 articoli, devo andare ad aprire tutti uno per uno. Quindi a sua volta avrò un altro ciclo in cui vado a cercare l'autore 2, per ciascuno di questi articoli, i punti articoli. Che rosso questo. Sì. Va. Quindi per ciascuno di questi articoli che sono stati scritti da autore 1 vado a vedere quali sono gli altri autori. List porto creator. Due punti eh, autore 2, oh, per coautori. Due punti articolo. Punto, get authors, get creators. Uguale quindi andiamo per ordine. Uh -huh. Prima considero tutti i vertici del grafo. per ciascun vertice cerco gli articoli che ha scritto l'autore corrispondente al vertice e sono questi per ciascuno di questi articoli per ciascun articolo ricavo coautori c'è un articolo scritto dal, dall'autore 1 che, st che stiamo considerando no? questo è l'elenco di tutti i coautori e ciascuno di questi coautori corrisponderà a un arco se questo arco non esiste ancora quindi posso dire che io avrò dei porto creator autore 2 che sono i singoli elementi dei coautori. Quindi di sicuro autore 2 ha scritto l'articolo articolo insieme ad autore 1. E quindi devo aggiungere un altro. Autore 2 è collegato ad autore 1. Di quadra? Teniamo autore 1 fermo. Eh, per ora, io sto considerando un certo vertice. Mi chiedo, questo vertice a chi è connesso? A un vertice uguale a un autore l'autore avrà scritto un certo numero di articoli li prendo uno per uno e per ciascuno di questi articoli che ha scritto vado a vedere chi sono gli altri autori ciascuno degli altri autori corrisponderà a un vertice nel grafo e allora io li faccio l'art come vedete per fare questo ragionamento sto saltellando a destra e a sinistra tra il linguaggio del modello e il linguaggio del grafo a volte dico l'autore ha scritto un articolo e a volte dico il vertice, al vertice aggiungo un arco. È quello che stiamo facendo proprio, stiamo costruendo un grafo che è un'entità più astratta, che però rappresenta una conoscenza che a livello di modello abbiamo e più esplicita. Quindi metto l'arco tra il vertice autore 1 e il vertice autore 2 perché l'autore 1 ha scritto almeno un articolo insieme all'autore 2 come persona. Quindi in questo caso dovremo semplicemente fare un graph.add edge, grafo si chiama, scolare l'inglese in e in italiano vengono poi queste cose, tra autore 1 e autore 2, a patto che quell'arco si possa aggiungere e non ci sia ancora. Però al dire che si possa aggiungere, beh, beh sicuramente tra i, tra i vari autore 2 ci sarà anche l'autore 1, quindi devo escluderlo. Non posso aggiungere l'arco, è un grafo semplice, quindi non può avere dei self loop. Quindi, innanzitutto questo lo faccio se autore 1 equals di autore 2 non è vero. If not, autore1.equals autore2. Se cioè, autore1 non è uguale all'autore2, cioè, quando ho trovato i miei articoli, il mio articolo avrà certi autori, tra questi ci sarò io di sicuro. Però, quando non sono io, devo aggiungere un arco. Quando non sono io è quando questo arco non è ancora stato aggiunto. Per questo dovrei andare a vedere cosa fa l'add edge nel momento in cui cercassi di aggiungere un arco che non esiste ancora mi dà un errore oppure se ne frega perché se se ne frega me ne frego anch'io nel senso che ci pensa lui a non fare pestisce se dà un errore devo evitarlo quindi andiamo a vedere graph cosa fa il metodo ad edge, add edge Crea un nuovo arco in questo grafo che va dal sorgente alla destinazione e ritorna l'arco che ha creato. Alcuni grafi non permettono la molteplicità degli edge, come il nostro. In questi casi, se il grafo già contiene un arco dalla, speci dalla sorgente specificata al, al target specificato danns landing, allora questo metodo non modifica il grafo, ritorna nulla, va bene. Quindi, non fa errore, non si mette a piangere, non genera eccezioni, semplicemente non fa nulla. Quindi, noi siamo esentati da controllare prima se l'arco esiste, scusate, se l'arco non esiste ancora, lo allora raggiungi. Noi facciamo finta di volerlo raggiungere e sappiamo che in moltissimi casi lo troverà già e quindi non lo aggiungerà, ma non, ci, non interessa. Quindi in questo caso, va bene così, non devo fare nient'altro. Allora, se sono fortunato, questa roba qui, alla fine, avrà creato un grafo. Ci metterà un certo tempo. Possiamo provare a vedere un minimo di debugging, stampare alla fine di questo il grafo che è stato creato. Questo for qua è... Graf, grafo, scusate, well, system.out.println del grafo. Mm? Vediamo cosa succede. Allora, scegliamo il a caso e schiacciamo search, tanto in realtà l'informazione degli autori non, non la abbiamo ancora schiacciamo search È successo stampato della roba laggiù in fondo perché? Cos'hai? E qui c'è della roba scritta, eh? Si vede che la console si offende perché magari ha le righe troppo lunghe. Non riesce a mostrarlo. Questo è ciò che ha stampato, cioè il grafo che abbiamo creato. Quindi ci sono, come sempre, la prima parentesi quadra che è l'elenco di tutti gli autori, quindi tutti i vertici. Qui sono in questa forma perché ricordiamoci sempre: è la toString del vertice che stampa l'autore in questa forma. Se volessimo, se volessimo altre informazioni dovremmo modificare il toString. E poi a un certo punto cominciano. Ecco qua gli archi. Corniati ha scritto un articolo insieme a Cannes, Corniati ha scritto un articolo insieme a Capozzoli, Corniati ha scritto un articolo insieme a Cerquitelli, di Natale insieme a Di Carlo, di Natale insieme a Benso, di Natale insieme a Primetto, di Natale insieme a Chiusano e così via. Conoscendo queste persone mi sembra che sia sensato il risultato che abbiamo ottenuto, però ovviamente dovremmo andare per fare un minimo di validazione dovremmo andarci a vedere gli articoli, se effettivamente queste due persone hanno lavorato insieme. Quindi questo è il nostro grafo. Adesso magari non è il caso di stamparlo sempre, anche perché poi la console piange, come abbiamo visto, ma potremmo semplicemente stampare le statistiche. system.out.printline.format ci stampiamo cosa stampiamo prima? Grafo creato, due punti, per di vertici, per di archi. Quindi i vertici sono grafo. Punto. vertex set. Size, numero di archi è grafo.c7. Size. Così mm. vediamo se. 500 vertici, 1.929 archi. Vedete che la densità di questo grafo è molto bassa. La densità di questo grafo è 1.929 fratto 553 al quadrato. Quindi è circa di un millesimo. La densità di un grafo è il numero di archi che ho fratto il numero di archi potenziali. Il numero di archi potenziali è il quadrato del numero di vertici. Quadrato n per n-1 numero di vertici, in caso di un grafo semplice. Quindi un grafo poco denso, come ci potevamo aspettare. Ok, adesso abbiamo creato il grafo, dobbiamo fare il passaggio successivo, siamo ancora sempre dentro il metodo getConnessioni, che ha fatto il primo passaggio, crea grafo, ah, bravo, controlliamo solo che non venga creato più volte, se io rilancio il programma, se funziona il nostro meccanismo, scelgo due autori, faccio un search e lui mi dice ho creato il grafo. Se subito dopo rifaccio il nuovo search mi dà subito il risultato, però sappiamo che è finto questo risultato, ma non ricrea più il grafo perché se lo trova già fatto non lo tocca più. A questo punto eh, ci tocca effettivamente calcolare i cammini minimi. Noi ieri abbiamo imparato l'algoritmo di Floyd per il calcolo dei cammini minimi, che è un pochino più pesante, ma, una volta chiamato, mi calcola tutti i cammini possibili, immaginabili. Quindi anche questa è un'operazione che viene fatta una volta sola. Se invece usassimo un algoritmo diverso, come quello di Dijkstra, che vedremo la settimana prossima, che invece parte da una sorgente e trova i cammini minimi solamente a partire da quella sorgente, eh beh, quello dovrebbe rifatto ogni volta che l'utente cambia i nomi degli, degli autori. Ma in questo caso, ma di nuovo, possiamo pensare di delegare a un'altra funzione, tanto per tenere il codice pulito, il calcolo dei cammini minimi. Mm? Quindi possiamo avere eh, calcola cammini con Floyd. Quindi facciamo un'altra nostra funzione, calcola cammini con Floyd con l'algoritmo di Floyd, così lo teniamo pulito, che è una mia funzione privata. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a vedere la documentazione della libreria che ci dice algoritmi c'è una classe che si chiama floyd warsher short Path. quindi cerchiamo di capire come funziona questa classe questa classe prende un costruttore che riceve come parametro un grafo quindi gli creo una nuova classe floyd warsher short Spath, gli passo eh, il, il grafo mio e poi all'istanza di questo oggetto che ho creato, che appunto in fase di creazione ha avuto riferimento al grafo, posso interrogarlo per chiedergli ad esempio get short path tra due vertici. Quindi noi dobbiamo una sola volta creare l'oggetto e poi quello stesso oggetto lo interroghiamo più volte con questo get short path. Cosa, Il metodo cioè direi che parla da sé, richiede, richiede due vertici e restituisce un graph path. Tra un attimo dobbiamo andare a vedere com'è fatto un graph path dentro per poterlo andare ad interrogare, a vedere, analizzare. Però, però ci accontentiamo di questo. Oppure, se ci interessasse, in questo caso non ci interessa, solamente la lunghezza del cammino minimo. Get short of distance. Oppure un'altra proprietà interessante di un grafo è il diametro di un grafo. Il diametro di un grafo è la lunghezza massima dei mini, Tra i cammini minimi, cioè tutti, tutti i cammini minimi tra coppie di vertici che posso avere nel grafo, ce ne sarà uno che è più lungo degli altri. Mi dà la massima distanza che devo viaggiare per raggiungere un qualunque punto da un, a, a, da un qualunque altro punto. Non quello viene chiamato il diametro. Vuol che il grafo, più di così, due elementi non saranno mai distanti tra di loro. Ovviamente viaggiando con i cammini minimi, viaggiando con i cammini stupidi invece potrei fare distanze maggiori. Quindi il diametro è il massimo tra i cammini minimi, ma in questo caso non ci serve. Mi dà i due autori che sono più distanti. Ovviamente non ha senso se il grafo non è connesso, perché se un grafo non è connesso, la distanza può essere, è tra due vertici appartenenti a componenti connesse diverse è la distanza infinita. Quindi in quel caso il diametro non ha senso a livello di grafo, ha senso solamente a livello di singole componenti connesse. Ma questo lo spiega la... se il grafo non ha vertici, torna a zero, eccetera, eccetera. spot? trova il cammino più breve tra due vertici, gli dice, e a noi ci fa tanto piacere, che i cammini sono calcolati usando un algoritmo ricorsivo, per fortuna l'hanno fatto loro, non lo dobbiamo fare noi, ma poi restituisce il grafo, questo è ciò che dobbiamo sapere. Allora, quindi abbiamo due passi, uno è costruire, creare la classe floyd Warshall e l'altro è interrogare. Il calcolo cammini Floyd a questo punto si riduce semplicemente a creare l'oggetto di tipo floyd FloydWarsel shortest path. Usiamo lo stesso meccanismo di prima, visto che quei cammini mimi calcolati li riuseremo più volte, l'utente li può usare più volte, li memorizziamo, li memorizziamo direttamente nel modello. Quindi Floyd. Wash, sort, of spot, porto, creator, default edge, cammini, e chiamiamolo float pass. Questa struttura la creiamo la prima volta che ci serve. Qui dentro il nostro metodo calcola cammini Floyd, new Floyd all shortest path a cui passo il mio grafo. Questo se non l'ho ancora creato, quindi ci vuole sempre Floyd path uguale null, crealo. altrimenti non fa nulla. Stato è semplice, fa già tutto il costruttore. Però vedete che le varie altre classi che contengono gli algoritmi si comportano in modi anche leggermente diversi, per questo io le nascondo qua sotto. Alla fine possiamo dirlo là. Eh? Marcare che ci siamo passati, perché poi quando il programma si blocca andiamo, capiamo perché. A questo punto eh, semplicemente otteniamo il cammino. Il cammino è FloydPath.getPath, get shortest path, tra author from, autor, from, virgola. Questo, chiamata al metodo, effettivamente mi restituisce il cammino minimo sotto che forma me lo restituisce? Sotto la forma di graph path, quindi è una classe tipo graph path. Adesso andiamo a capire com'è fatta: parametrizzata secondo sempre porto creator. virgola default edge. Path. Quindi il metodo che abbiamo appena visto getShotPath restituisce un oggetto di tipo graphPath parametrizzato come il grafo. Quindi io ho preso path che abbiamo appena creato, la classe fortion, gli chiedo dammi il cammino più breve tra i due autori che mi interessano e ciò che mi restituisce lo memorizzo in una variabile che chiamato path, che è di questo tipo. Cos'è un graph path? Come è fatto? Come funziona? Come posso trasformarlo in una lista di articoli? Perché poi noi è questo che dobbiamo restituire. Una lista, scusate, di autori. Dobbiamo, a questo punto abbiamo il cammino sotto forma di graph path e dobbiamo trasformarlo come lista di vertici. Allora, GraphPath, andiamo a vedere che classe è. GraphPath è un'interfaccia che è implementata da questa classe, rappresenta un cammino in un grafo. Notare che un cammino è definito principalmente in termini di archi, e non di vertici. Loro hanno preso il caso generale, il grafo potrebbe essere un multigrafo per cui un cammino è rappresentato in modo univoco conoscendo gli archi che lo compongono, non i vertici. Eh, però, Cosa faccio? Io ho dei metodi per interrogarlo, di fatto mi dice qual è il vertice di partenza, get start vertex, get edge list, l'elenco degli archi, e il vertice d'arrivo. Quindi un modo per percorrere il percorso è quello di partire dal vertice get start vertex, poi farsi dare la lista degli archi, e beh, il primo arco partirà dal vertice di partenza e andrà al secondo vertice. E quindi mi faccio restituire il get opposite of dell'arco e mi dà il secondo vertice. Poi dal secondo vertice mi faccio dare il secondo arco e vedo quale sarà il terzo vertice, che sarà il vertice opposto del secondo arco. E così via. Quindi devo andare avanti un passo per volta. Qui la documentazione è abbastanza scarna, tranne per questo metodo get-it-list, che è quello che ci fa storcere un po' il naso, dire ma è possibile che dobbiamo fare tutto questo casino? E per fortuna non siamo i primi che se lo siamo chiesti perché mi dice get-it-list restituisce gli archi che compongono il cammino. Il primo arco di questo cammino è incidente allo star vertex, come diceva un primo ovviamente. Eh, i vertici lungo il cammino si possono ottenere attraversando dal vertice iniziale parto dal vertice iniziale trovo sul vertice opposto rispetto all'arco iniziale e poi vado avanti successivamente ma graphs classe graph di utilità get path vertex list fa già sto lavoro per noi Quindi possiamo scriverlo con, una, con un loop ma se no questo qui fa già questo lavoro, cioè prendo un path e mi restituisce una lista di vertici. Manco a farlo apposta esattamente ciò che mi serviva. E quindi questo path lo posso trasformare in una lista, lista autori, uguale graphs. Uh, com'è che si chiamava? get path versus list get path versus list di path e questa lista autori è il risultato della mia funzione sempre un miscuglio tra avere le idee chiare su ciò che voglio e cercare di conoscere bene la libreria che uso. Vediamo se funziona. Perché se funziona dovrebbe essere quasi finito. Allora, autore, uno a caso e un altro... No, questo no perché hanno lavorato sicuramente insieme. Non so chi sia, quindi vabbè. faccio search e mi ha tirato fuori questo percorso non so se l'avete notato Floyd Pass l'ha scritto immediatamente quando io ho cliccato search che vuol dire che l'algoritmo di Floyd in realtà lui lo fa girare solamente non quando creo la classe, ma quando interrogo per i vertici. E infatti ci ha messo un attimo di tempo dopo che è scritto Floyd Pass, prima che companisse l'elenco, perché ha dovuto, beh, poverino, calcolare i percorsi minimi su un grafo da 500. Se poi io cerco altri due nomi, no, questa qui mi piace, chiamiamolo, diamo qualcuno a caso, è istantaneo perché anche la classe Floyd-Warshall si comporta come noi, nel senso che la prima volta che qualcuno gli chiede dammi il cammino minimo lei si fa tutto il lavoro pesante di calcolare la matrice che abbiamo visto ieri e poi le volte successive la matrice ce l'ha già quindi la struttura del cammino è questione di Vediamo. Oh. sarebbe utile andare a strumentare un pochino questo per farci vedere quanti sono Eh, vediamo se funziona anche nei casi dei generi so, questi due sono sicuro che hanno scritto almeno un articolo insieme quindi il cammino sarà solo di due non si sbaglia e se io prendessi invece che ne so, una persona con se stessa cosa fa? adesso prendiamo il secondo si pianta quindi qualcosa ci siamo persi. Perché si blocca? Perché, perché, perché, perché? Null pointer exception in model.java, linea 80. Eh, perché in questo caso, null pointer exception su questa linea. direi che è path che è, che è vuoto a questo punto. Abbiamo detto null.exception in getPathVertorList quindi di dentro, quindi è path che è null. Quindi, per come funziona la getShortestPath, se gli chiedo il cammino tra un vertice e se stesso, mi risponde picche. Mi risponde un cammino nullo cammino di zero archi in realtà potrebbe rispondere una lista vuota ma in realtà restituisce nulla allora eh, lo devo prevenire questo errore ma è facile farlo a livello di controller anche. a livello di controller io ho controllato se ricordate che gli autori esistessero ma dovrei anche aggiungere il controllo che gli autori siano diversi tra di loro quindi io vado avanti se l'autore di partenza è stato selezionato, l'autore di arrivo è stato selezionato e sono diversi. Quindi author from punto equals di author to è falso. Occhio al note davanti. E l'autore di partenza non è uguale all'autore di arrivo. Allora in questo caso... Già che ci siamo, mettiamo un po' di... Scegliamo errore. Devi due. selezionare due autori diversi tra loro. selezionare due e che siano diversi. Hm? Allora, se così facendo non dovrebbe più bloccarsi. Quindi, parte, proviamo a fare search la prima volta, lui ovviamente non ci prova neanche perché ne trova uno nullo. Quando ne seleziono uno fa il lavoro. Se per caso selezionassi due volte lo stesso, questa volta mi segnala l'errore e non si blocca. Andiamo sempre a prendere i cosiddetti corner case, no? i casi limite, verificare che il programma faccia una cosa sensata in tutti questi casi limiti. Okay. Ecco, se vogliamo completarlo possiamo, visto che abbiamo 10 minuti di tempo, eh, dal punto di vista estetico sistemare queste tendine perché averle in ordine sparso è veramente molto scomodo no? perché se devo cercare una persona devo cercarla in modo diciamo così, esaustivo tra tutti quindi di fatto mettiamo un attimo in ordine alfabetico gli elementi delle tendine allora dov'è che lo facciamo? Qui. Dicevamo che model.getautori.values l'abbiamo usato più volte è la collection che contiene tutti gli autori di questo, eh, di questo modello quindi di, di, del file j, eh, json che abbiamo letto ma poiché proviene da una map gli autori sono comunque elencati in un ordine casuale arbitrario, cioè non abbiamo nessun controllo su quell'ordine no, dipende di fatto dal, dal codice di hash che viene usato dalla map dalla chiave allora dobbiamo prendere questa collection di values e ordinarla, metterla in ordine alfabetico e quando è stata messa in ordine alfabetico la, eh, la possiamo aggiungere alle tendine. Occhio, noi, dobbiamo, noi non, non possiamo riordinare quella collection lì. Perché Values è un pezzo che mi arriva dalla mappa, è una collection che non è mia, non posso, di fatto è un riferimento a una collection interna alla mappa. Io devo fare una copia e mettere in ordine la copia, eh? okay. perché altrimenti rischio di rimescolare gli elementi dentro la mappa, può darsi che già lui mi blocchi lo stesso, nel senso che non lo lasci fare. Allora, values che cosa mi restituisce Un oggetto di tipo collection. Vedete che le modifiche nella mappa hanno riflesso nella collection, cioè se qualcuno nel frattempo modifica la mappa, quella collection cambia e viceversa. Quindi se io cambiassi l'ordine degli elementi di questa collection, si scambiano anche l'ordine degli elementi nella mappa. Quindi de mi devo fare una collection diversa e me la ordino come mi piace. Ah, di fare una collection diversa è facilissimo, basta che io mi faccia una lista di, della stessa roba, di porto creator, eh, autori, uguale new array, array list, mm -hmm. E poi la posso inizializzare già direttamente con questa. Creo una nuova array list già direttamente con una copia di questa collection. E poi questa lista autore la ordino. Come facciamo a ordinare una collection? Allora, esiste un metodo, ne abbiamo già parlato di questo, No, vero. forse vi ricordate qualcosa che l'avete già fatto nel corso precedente allora il modo più semplice per mettere in ordine gli elementi di una collection è chiamare il metodo collections.sort collections.sort che prende come argomento appunto una collection e la mette in ordine La in è secondo quale criterio? Se cioè io gli autori li voglio ordinati per cognome, per nome, per matricola? Allora, la classe Collections ha due modi di pensare. Il primo modo è quello di pensare che ciascun oggetto, in questo caso il porto creator, il being, possieda un ordinamento naturale, suo, spontaneo. Questo ordinamento naturale, per specificarlo, vado a prendermi, questo è il port creator, creator, è di fatto specificato da un metodo che si chiama compareTo. Quindi se io voglio rendere un oggetto ordinabile, cioè che al momento in cui viene inserito in una collection viene messo in ordine ma di fatto è prerequisito anche per ehm, inserire oggetti all'interno di strutture dati ordinate tipo una sorted list che è un tipo di lista in cui gli elementi vengono messi in ordine devo definire qual è il suo ordinamento naturale per farlo devo dichiarare che il mio oggetto implementa l'interfaccia comparable, cioè questo è un oggetto che è confrontabile con altri oggetti dello stesso tipo. Altrimenti il metodo sort, se eh, provassi a usare il metodo sort su una collection di oggetti che non sono comparable, mi direbbe che non sono capace, non so con che criterio ordinario. Allora, per poter ordinare gli elementi di una collection, innanzitutto la collection deve essere fatta da oggetti comparable, cioè oggetti che implementano l'interfaccia comparable. L'interfaccia comparable è un'interfaccia molto semplice che, che, che, che comprende un metodo solo, compareTo. Quindi io dichiaro che l'oggetto è comparable e per renderlo effettivamente comparable implemento il metodo compareTo, che confronta l'oggetto corrente, il this, con un oggetto che viene passato come parametro. Io qui ho eh, usato un comparatore che ordina gli elementi sulla base del nome e del cognome, anzi cognome, parità di cognome e nome. Quindi di fatto fa un confronto tra il family name mio e il family name che mi viene passato come parametro. E delega il confronto al comparatore della stringa. Family è una stringa. E quindi dico: eh, se questa stringa è precedente a questa stringa, allora questa persona è precedente a quell'altra persona. Questo autore è precedente all'altro autore. Se invece le due stringhe, cioè i, cognomi, i due cognomi, sono uguali, quindi il comparatore della stringa restituisce 0, allora vado a confrontare i nomi. Solo in quel caso mi interessa andare a vedere i nomi. Questa funzione compareTo mi deve restituire tre valori possibili. 0 se i due elementi devono essere considerati uguali, negativo se il dis deve essere considerato prima dell'adder, positivo se invece il dis deve essere considerato maggiore, cioè dopo l'adder. Come faccio a ricordarmelo? E me lo ricordo pensando a una sottrazione. Io penso di dover fare la sottrazione questo meno l'altro. Dis meno other. Allora, la sottrazione da un numero negativo se il primo, cioè il dis è inferiore, da zero se il primo e il secondo sono uguali, da un numero positivo se il primo è maggiore, ragionandolo come numero. Quindi non è un numero, è un nome e cognome, ma il concetto si trasla così. Quindi nel caso in cui i due cognomi siano diversi, di sicuro mi restituisce il valore di diversità minore o maggiore che è relativo al confronto dei cognomi solo nel caso in cui i cognomi siano uguali quindi se i cognomi sono diversi è questo se i cognomi sono uguali mi restituisce, poiché i cognomi sono uguali sarà precedente o successivo colui che ha il nome precedente o successivo quindi così facendo ho definito l'ordinamento naturale degli oggetti porto-creator e quindi collection.sort usa quell'ordinamento e rimette in ordine gli elementi secondo questo ordine. Questo però ha un limite. Il limite è che ciascuna classe può avere solamente un metodo comparto. Per cui immaginatevi un programma in cui io debba voler ordinare gli autori per cognome o per matricola o per numero di articoli pubblicati. Cioè, nello stesso programma devo ordinare lo stesso tipo di oggetti secondo criteri diversi. Allora, l'ordinamento naturale di un oggetto è un solo, per definizione. Come faccio a fare in modo che un oggetto sia ordinabile, e quindi confrontabile, secondo criteri diversi? È possibile definendo delle classi aggiuntive che sono delle classi comparator. Infatti c'è un secondo metodo della collections, punto sort. No. Ci sono due forme, una forma è ordina una, una, una lista e basta. La seconda forma invece riceve come paramet due parametri, uno che è una lista, da ordinare e la seconda è una classe comparator, una sottoclasse di comparator comparator personalizzata col tipo t della lista quindi è in grado di confrontare oggetti di quel tipo e di comparator ne possiamo avere quanti vogliamo ovviamente la classe comparator implementerà l'interfaccia comparator implementa una sola anche lei un solo metodo che si chiama Com, eh, compare no? oltre all'equals che ovviamente deve esserci sempre metodo compare e quindi io posso avere per un determinato oggetto un comparator di autori secondo il cognome, un'altra classe comparator di autori secondo la matricola, comparator di autori secondo il numero di articoli, ho tante classi che implementeranno ciascuna un metodo compare tra due oggetti, sempre pensando come sottrazione, o 1-2, o quindi qual è più grande, qual è più piccolo, mi subisce un numero intero negativo, nullo o positivo e quando ordino quando uso l'algoritmo di ordinamento dirò autori, virgola comparator new, ad esempio Com eh, la io la chiamerei così, porto creator comparator by name una cosa del genere. Una classe specifica che implementa l'interfaccia comparator di porto creator e ha il criterio di ordinamento per nome. Quindi se vogliamo poter ordinare una collection sulla base di criteri che non siano quelli naturali, basta definirci una classe comparatoria. E usarla. Poi la collection la usa. In questo caso ci sì, va bene chi ha creato quel bing casualmente aveva già fatto un compare to eh, sul nome e cognome e ci andava bene quello. Allora se funziona così la collection autori adesso è stata ordinata e quindi posso usarla per popolare le mie tendine. Se tutto va bene dovremo trovare lo stesso programma con i nomi degli autori questa volta in ordine alfabetico. Per cui prendiamo il primo, prendiamo l'ultimo, e vediamo qual è il cammino. Ok? Questo era tutto quanto ci chiedeva l'esercizio. Quindi, se non avete domande, possiamo salutarci. Sfortunatamente domani non c'è laboratorio perché è il primo maggio e quindi per fare un po' di laboratorio sui grafi dovete aspettare fino alla settimana prossima. Arrivederci.